nuovo video tutorial Mio mostro come realizzare questo maglioncino corto che io ho deciso di chiamare maglioncino delizia e che ho realizzato in doppia faccia si così vogliamo di dire da un lato il colore panna o un bianco opaco in realtà dall'altro il colore senape il filato che ho utilizzato è il meraviglioso filato della deambul linea colosso è questo gomitolone grande che vedete è un filato che è 80 lana e 20 per acrilico e si lavora con degli uccinetti grandi ossia quello del 6 o quello del 7 io ho lavorato per tutta la lunghezza e per tutta la, il maglioncino, sempre con un certo il numero 6 ma se avete una mano stretta vi consiglio un 100 il numero 7 questi sono i due colori che ho usato io ma voglio farvi vedere anche un altro tipo di accostamento che potreste fare che è questo ossia unire il grigio con questa sorta di marroncino anche se dal cosa sembra rosso ma in realtà è un, mar un marroncino una sorta di mattone se vogliamo dire è un bel abbinamento anche questo naturalmente non dovete fare per forza la maglia come me doppio colore potete anche scegliere di farla monocolore oppure potete anche scegliere di fare la parte centrale quindi due rettangoli che vanno avanti e indietro di un colore e le maniche di un altro potete sbizzarvi a fare questa maglia come più vi piace questo maglioncino come più vi piace vi dico inoltre che io per poter realizzare questo che è una taglia ma come potete vedere mi va allarga perché io sono Sotto intendo metterci le camicie, quindi ho bisogno eh, di un maglioncino largo in modo tale che non mi stringa. Ho utilizzato un totale di 600 grammi. 300 color sena per 300 color bianco. Per una taglia M vi occorrono 800 grammi, quindi 400 per ogni lato. Per una taglia L vi occorre un chilo, quindi 500 per ogni lato. Questo se lo volete largo come me, quindi che vi va bello largo e non vi stringe, con delle maniche comunque larghe, perché come vedete vedere, mi va larghissima, infatti la uh, camicia sotto non mi dà per nulla fastidio. Però se lo volete fare più lunga, quindi fare un bordino sotto che potete fare o facendo lo stesso motivo del, della maglia o un giro di dei giri di maglie alte e vi conviene andare a prendere un gomitolo in più del colore con cui volete allungare la vostra maglia io ho come bordino ho fatto soltanto due giri di maglie basse ma giusto per rifinire tutto e non, um, non volevo fare proprio un, un bordino né stringere perché come vi ho detto volevo che la maglia restasse bella larga per quanto riguarda la lavazione è semplicissima, è un giro che va sempre a ripetere ed è un punto che io adoro tantissimo e infatti l'ho utilizzato anche per la maglietta colors, eh, quindi si vanno a fare due rettangoli che devono essere lunghi dalla vita dal punto vita qui al punto vita dietro quindi passando anche per le spalle e larghe dal centro fino al vostro al vostro fianco diciamo quindi la larghezza della spalla si vanno a fare questi due ehm, quindi ehm, rettangoli che poi vanno cuciti sia avanti che dietro la cucitura avanti è più bassa rispetto a quella che dietro e naturalmente io nel video vi do tutte le indicazioni una volta fatto questo e si vanno a cucire anche lateralmente si vanno a fare le maniche le potete fare anche più corte le tre quarti lunghe come preferite io ho preferito farle lunghe perché comunque le camicie sono un po più leggere rispetto ai lupetti quindi preferisco averle lunghe e detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto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 per realizzare il nostro maglioncino io utilizzerò il filato della De Ambulb in linea colosso e utilizzerò due colori, il colore siena per il colore bianco opaco. Lavoreremo due rettangoli, ogni rettangolo parte dalla vita avanti e fino alla vita dietro, passando per le spalle, quindi facciamo un rettangolo che ci faccia dalla maglia, da una maglia, da una metà della maglia, che, si, che va davanti fino a dietro. Io non voglio fare una maglia lunga, la voglio fare corta, perché deve andare sopra delle camicie, quindi mi va bene che sia sia a metà uh, corpo quindi all'altezza vita e non lunga i fianchi in quel caso se lo volete fare lunghe, lunga fino ai fianchi dovete andare a mettere più catenelle a seconda della lunghezza che volete fare io lavorerò con l'uncinetto del numero 6 e come vi ho detto andrò a fare due rettangoli uno col color panna uno col color senape in questo momento io ho montato 11 catenelle ma per il mio rettangolo ne andrò a montare un totale di 96 e 93 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 più 1 quindi a seconda della misura a cui dovete arrivare mettete tante catenelle Tenendo presente che dovete fare questo multiplo di 3, quindi 3, 6, 9, e alla fine dovete aggiungere una catenella. Questo perché vi serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Il giro che andremo a fare poi è il giro che andremo sempre a ripetere, un unico giro, perché uh, darò, farò in modo che sia il modello e l'alternanza dei colori a fare in modo da rendere speciale questa maglia, più che il punto. Quindi il punto è un punto molto semplice e basilare. Quindi andiamo a realizzare catenelle che sono sa prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo entro nella prima catenella delle mie 11 vado a fare una maglia alta prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e di nuovo da fare due maglie alte una e due questo è quello che bisogna fare per tutto il nostro giro, quindi si saltano due catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare due maglie alte, una e due. Ancora si alzano, si saltano due catenelle, si va nell'ultima e si vanno a fare due maglie alte, una e due. Quindi questo è quello che si fa per tutto il giro. Avevo fatto una catenella in più, ok, ho sbagliato a fare i conti. Comunque, quindi questo uh, è, è quello che si fa per tutto il giro. Mi giro con la lavorazione e rivado a fare lo stesso motivo e vi fa lo stesso giro facendolo in questa maniera. Andiamo a fare una maglia bassissima all'interno delle due maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo nel gruppo di due maglie alte successive, entriamo tra le due maglie alte, e di nuovo andiamo a fare due maglie alte, una e due. Ancora andiamo nel gruppo successivo, andiamo a fare due maglie, una e due. Ancora andiamo nell'ultimo gruppo, andiamo sempre tra le due maglie alte e facciamo le due maglie alte, una e due. E continuiamo così fino ad arrivare alla larghezza che ci serve: la larghezza del rettangolo deve essere la larghezza della vostra spalla, ossia dal collo alla spalla. Dovete fare un rettangolo tan tanto largo e in realtà, se avete i fianchi più larghi delle spalle, allora andate a fare questa eh, larghezza di questi rettangoli: quanto è la larghezza del vostro metà fianco, partendo dal centro fino all'esterno, quindi dal centro, diciamo che questo è il vostro corpo. Dovete, questa è la spalla, o la fate larga quanto la spalla, o se avete i fianchi più larghi andate a farla più larga, quindi qua parte il vostro rettangolo, dovete procedere in questa maniera, quindi facendo questi giri, che vi ho, il giro che vi ho mostrato, fino ad arrivare a superare i fianchi. A quel punto potete smettere di andare a fare il secondo rettangolo. Io quindi continuerò adesso a lavorare eh, i miei rettangoli. vi dirò alla fine quanti giri ho fatto io e come poi andarli a cucire e poter fare le maniche. Ho terminato i due rettangoli ho lavorato per 14 giri e poi li ho ripiegati su se stessi e sono andata a cucirli li ho cuciti dietro per un'altezza di mettiamo il metro così vi faccio vedere bene sono andata a cucire per 30 8 cm mentre lateralmente ho cucito meno lasciando liberi un totale di 8 eh, dei miei um, archetti di due cioè dei miei due dei miei gruppi di due maglie alte sette vanno davanti sette vanno dietro l'ottavo sta sulla spalla quindi ripeto ho lavorato i due rettangoli sono andata a lavorare per 14 giri poi li ho ripiegati su se e sono andata a cucirli. mi raccomando per quando andate a cucirli dove avete la striscia di catenella va in mezzo mentre la lavorazione quindi fa Parte dalle catenelle va verso l'esterno in modo tale che qui adesso che andremo a fare la lavorazione delle maniche andremo a lavorare sempre dello stesso verso io adesso continuerò a lavorare, eh, come vi dicevo, qui ho lasciato i miei otto ventagli. Andremo a lavorare in tondo, quindi sempre lo stesso motivo: lavorato in tondo e non più a giro di andata e ritorno. Quindi si chiuderà eh, tranquillamente con una maglia bassissima, ma poi ve lo faccio vedere. E continuerò a lavorare dalla manica da questo lato, sempre con il bianco, mentre la manica da questo lato, sempre con il senape, in modo da avere proprio una parte di un colore, la parte di un altro non ho invece cucito ancora sul davanti perché in realtà quando me la sono provata anche come giacchetta non è niente male però voglio vedere una volta con le maniche come fare quindi una volta che ho realizzato anche le maniche come vi ho detto deciderò se andare a cucire anche la parte centrale quindi fare una maglia come avevo pensato e quindi poi continuare una lavorazione anche sotto per terminarla oppure se lasciarla come giacchetta mi piace un po lo stile un po strano di avere questo effetto doppio colore però vediamo una volta fatto le maniche come procedere quindi usando sempre un centro il numero 6 adesso andremo a lavorare sempre lo stesso motivo lavorando però in tondo quindi vado dove ho fatto la cucitura sotto dello scalfo e mi vado ad agganciare con il mio filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due, e tre: prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta e poi vado a lavorare normalmente, come ho sempre lavorato fino adesso, quindi vado a fare tra le due maglie alte le mie due maglie alte quindi vado tra le due maglie alte e vado a fare i mie due maglie alte, una e due, vado tra le due maglie alte, successive e di nuovo due maglie alte una e 2. Quindi continuo normalmente così per tutto il giro. Arriverò qui dove ho l'ultimo gruppo di due maglie alte lavorerò sempre due maglie alte all'interno tra le due maglie alte e poi con una maglia bassissima andrò a chiudere il giro e ricomincerò da capo, andando a fare sempre due maglie alte tra i due gruppi di due maglie alte e continuerò così fino ad arrivare alla lunghezza della manica. Non so ancora se farò un polsino o lascerò la maglia aperta, anche in quel caso naturalmente vi dirò, so solo che come vi ho detto qui dove so con la maglia col colore Siena Continuerò a lavorare con il senape, con quest'altro invece col bianco lavorerò come ho già iniziato a fare con il bianco. Allora, ho terminato di fare entrambe le maniche e io ho ripetuto il giro per 34 volte, sia col colore bianco panna, come lo vogliamo chiamare, è un bianco sporco in realtà, sia col colore senape. Alla fine riprovando la maglia, eh, riprovandola ho deciso di lasciare che sia una maglia. Quindi sono andata a cucire anche sul davanti e ho cucito per 27 centimetri Adesso l'unica cosa che farò, siccome non la voglio lunga, ma voglio che sia una maglia da mettere sopra o a dei vestiti eh, smile o comunque sopra dei top degli lupetti smanicati col collo alto ho deciso che farò soltanto un giro di maglie basse 1 2 devo ancora decidere ma vi farò sapere eh, col colore con lo stesso colore eh, panna quindi farò due, uno o due giri di maglie basse giusto per rifinire il basso e poi la nostra maglia sarà terminata allora alla fine ho soltanto fatto due giri di maglie basse e per poterle fare sono andata a fare due maglie basse in ogni maglia orizzontale quindi non sono entrata nel foretto nel foro piccolo ma soltanto due maglie basse in ogni maglia alto orizzontale e naturalmente una maglia bassa dove ho la cucitura e ho ripetuto questo per due giri e basta come vi ho detto dovevo solo rifinire sotto non volevo farla più lunga in realtà avrei potuto anche rifinire le maniche però mi piace come sono venute larghe non avevo bisogno né di di stringere e di allargare quindi le lascio così come sono venute quindi si può dire che la nostra il nostro maglioncino è terminato